Salve a tutti, bentornati in questo nuovo video, oggi vi spiego come trovare l'incantesimo uh, della meteorite di Astel molto semplice, dirigetevi in questo punto della mappa, molto facile arrivare qui perché io ho fatto una guida su come uh, sbloccare questa terra attraverso il montacariche, molto semplice, quindi la trovate sul mio canale Entrate in questa galleria Poi dovete farvi veramente un bel viaggio qua sotto perché è molto, vabbè, molto lungo Quindi cioè la porta sta proprio alla vostra destra sì, Quindi non potete aprirla perché dovete aprirla dall'altro lato Quindi dobbiamo scendere qua sotto e farci tutto il giro Una volta arrivati a quella porta dobbiamo uccidere questo boss a star stelle di uh, tenebra Guardate un po' che faccia di merda che ci ha veramente inguardabile Quindi è molto semplice da uccidere una volta fatto fuori vi darà quell'incantesimo. Come potete vedere, ecco qua. Uno e due. Ed è morto. Ecco i meteoriti di asta. È molto semplice. Andiamo anche a provarli. Vediamo un po'. Guardate che catastrofa. Bello, eh? Anche se mi ha consumato tutta la mente. E eh già è molto costoso, molto molto costoso. Se il video vi è stato utilissimo lasciate like e noi ci vediamo ad un prossimo video, ciao!